Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'acqua al cacao, il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono acqua, olio di semi di arachidi, vanillina, farina, zucchero semolato, mezza fiale d'essenza di arancia, cacao amaro, lievito per dolci, gocce di cioccolato e un pizzico di sale diamo il via alla ricetta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 Aggiungiamo la farina di tipo 00, l'acqua, il cacao amaro, il lievito per dolci, la vanillina, un pizzico di sale, l'aroma di arancia, l'olio di semi e facciamo amalgamare per un, due minuti a velocità 4 Versiamo adesso il composto in uno stampo mh, per torte del diametro di 24 cm e foderato sul fondo con carta da forno e imburrato ai laterali. Mettiamo le gocce di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta all'acqua al cacao. Grazie! E alla prossima ricetta!